Ciao! Recentemente ho pubblicato un video sul mio profilo Instagram nel quale faccio questo esperimento con la profondità di campo, quindi nel dare l'idea di cose vicine e lontane attraverso la sfocatura, ma potete forse notare che la sfocatura non è realizzata in maniera tradizionale ma attraverso degli strati sovrapposti dello stesso oggetto che piano piano si spostano rispetto agli altri. L'ispirazione viene anche dai lavori su carta a fumetti fatti da Emanuele Tenderini per il suo fumetto Lumina che vi consiglio di andare a vedere. Spesso lui utilizza questa tecnica per portare fuori fuoco gli elementi ma mantenere comunque un aspetto disegnato come questo oggetto che sta davanti. Ho quindi cercato di replicare lo stesso effetto all'interno di Blender con Grease Pencil. Due parole prima su come funziona questo concetto. Per chi non conosce tanto le nozioni di fotografia, gli elementi da tenere sotto controllo sono la lunghezza focale, lo zoom, diciamo per farla semplice, questo effetto di sfocatura degli elementi in primo piano, diciamo che è associato di solito a delle focali lunghe, quindi dai 70 in su, adesso magari metto 90 mm, ripristino la vista con un 90 mm, è più normale che questo effetto sia all'opera con focali più lunghe. Questo effetto si chiama Depth of Field in Blender, quindi se lo seleziono ho dei parametri, potete vedere che già questo oggetto si è sfocato, attenzione che funziona solo dentro la telecamera, quindi è un parametro della telecamera, se sono nella vista normale non funziona, devo entrare nella vista telecamera. Allora... Questo F-stop sarebbe l'apertura del diaframma, se fosse una macchina fotografica di quelle tradizionali. Diciamo che numeri molto bassi portano a una sfocatura più ampia, numeri più alti eh, riducono e anzi annullano anche la sfocatura quindi diciamo un 22 che è tipico appunto della fotografia lo toglie quasi del tutto in questo caso 2,8 che è un valore molto basso ed è quello di base lo rendono visibile però in blender possiamo andare anche sui val su valori del tutto irrealistici 0905 che con, con una macchina fotografica non sarebbero ottenibili però adesso li metto qua giusto per, per vedere proprio l'effetto al suo massimo. Quindi questo è un parametro, f-stop, che determina quanto si sfoca e poi questa focus distance è la posizione della messa a fuoco. Se riduco questo numero, metto a fuoco le cose vicine, quindi a 5 metri ho questo oggetto. Se lo alzo, vado a mettere a fuoco le cose lontane e quindi per esempio il cubo dietro e sfoco questo. Tra l'altro questi valori sono ovviamente animabili. Qui vedo bene il cubo davanti, premo I, vado sull'ultimo fotogramma, era circa 12, se non sapete dov'è potete premere la E di dropper e cliccare su un oggetto in scena e vi porta già a quella distanza. Premo di nuovo I ed ecco che ho registrato un fotogramma e ora ho l'animazione della sfocatura e quindi passo, se faccio andare avanti l'animazione la mia telecamera passa da un oggetto all'altro come messa a fuoco. Adesso non voglio discutere completamente questo in IV perché a noi interessa invece farlo in Grease Pencil. Quindi adesso creo un'altra scena ma di oggetti Grease Pencil. Per comodità li creo in questa stessa scena nello stesso punto. Ho ricreato la stessa scena ma con degli oggetti grease pencil. Posso già vedere che spostandomi nella telecamera, anche se la telecamera continua ad avere questo effetto, la cosa non funziona perché questo tipo di sfocatura con gli oggetti grease pencil non funziona. Grease pencil però mi offre un particolare effetto qui che si chiama blur. Cambio di nuovo il colore dello sfondo. L'effetto blur, come vedete, sfoca la mia immagine. Come vedete c'è scritto Samples 8. Questo è un valore di qualità considerato per avere questo effetto di sfocatura normale. Ma se io lo abbasso e lo porto al minimo, che è 2, ecco che l'effetto di sfocatura, potete vedere, è fatto attraverso queste copie dell'immagine. Meno di 2 non posso, 0 non fa niente, 2 è già il primo valore, 3, vedete, mette delle sfumature in più. Qui c'è la dimensione della sfocatura. Se invece di 50 metto 100 sull'asse orizzontale e 100 sull'asse verticale, possiamo vedere che le copie diciamo, si allargano. Quindi vedete un 4 dà già un'idea di sfocatura normale, ma se io abbasso appunto i samples a valori come 2, quello che ottengo è esattamente l'effetto di cui parlavamo. Questa dimensione mi permette di regolarlo a mano, per cui volendo potrei anche avere dei valori diversi sulle X e sulle Y, ma se vediamo questa spunta, Use Depth of Field, il valore può essere anche fatto regolare dal valore di Depth of Field che ho inserito per la mia telecamera, come avevamo visto qui. Quindi in pratica facendo in questo modo, guardate l'oggetto in primo piano, sul fotogramma 1 è completamente sfocato, i fotogrammi procedono, la sfocatura si riduce dopodiché va anche a cambiare di nuovo diciamo esagerando tornando quindi a sfocarsi. Quindi ho potuto associare questo effetto appunto di blur al valore che ho messo sulla mia telecamera che è molto comodo. L'unica cosa è che chi ha seguito il mio corso su YouTube lo sa gli effetti. Non possono essere separati per livello. Una volta che viene assegnato un effetto a un oggetto grease pencil, viene assegnato all'intero disegno. Quindi, come vedete su questa scena, io ho diviso gli elementi in più oggetti grease pencil. Di conseguenza, questo qui, che è quello in primo piano, ha l'effetto di blur, ma non vale lo stesso discorso per questo che è quello dietro. Ma posso ovviamente rimetterglielo. Posso mettere blur anche a quello dietro. Abbasso i samples a 2, metto use depth of field e usa il valore della profondità di campo per decidere la sfocatura anche di quello dietro. Quindi possiamo andare a selezionarlo separatamente per i vari oggetti. In questo caso, per esempio, la griglia non viene affatto cambiata dal valore perché appunto non possiede l'effetto di sfocatura. Il risultato non è esattamente uguale a quello di prima. Magari bisogna venire a cercare degli altri valori. Qui dovete fare degli esperimenti, quindi modificate i vostri valori di f-stop, di distanza, fino a ottenere quello che volete insomma. Provo adesso a fare un esempio un po' più complesso per vedere questo effetto all'opera. Ho creato questa scena che è fatta da diversi oggetti, un fondo, diversi sassi, un pesce che ho messo a un certo posto, non in primo piano. Questa è una situazione nella quale posso utilizzare effettivamente la profondità di campo per dare quell'effetto che abbiamo visto finora. Quindi con la telecamera selezionata attivo Depth of Field per la telecamera. Devo andare a selezionare i singoli oggetti grease pencil e dargli l'effetto. Quindi, qua metto un effetto blur, i samples a 2. Ricordatevi di spostarvi nella vista renderizzata per vedere l'effetto e faccio use depth of field. Torno sulla telecamera e in depth of field la distanza più o meno, la mia telecamera è qui. Ogni quadrato è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se voglio mettere al fuoco il pesce sono 12 i metri. E come vedete posso andare a regolare l'apertura ed ecco che finisce fuori fuoco. Proviamo 0,1, valore molto alto. Finiscono fuori fuoco tutti gli elementi che sono davanti vedete faccio fatica a farli andare fuori fuoco perché sto usando una lunghezza focale di 50 mm che è appunto molto poco andiamo a inquadrare con un teleobiettivo il tutto dopo aver cambiato devo ovviamente zoomare indietro per farlo posso fare lock camera to view torno indietro più o meno come era prima ovviamente avendo cambiato lunghezza focale non è esattamente come prima vi invito a cambiare la telecamera fin da subito non fare quello che ho fatto io nel quale l'ho cambiata successivamente vedete adesso posso usare dei valori più normali perché la telecamera sta funzionando meglio nel frattempo probabilmente non si trova più a 12 metri di distanza ma saranno diventati almeno 50. Comunque voi provate effettivamente quello, quello che vi dà l'effetto, si tratta di falsificare l'effetto. L'erba davanti è fuori fuoco. Posso fare lo stesso effetto anche per il sasso qui dietro. Quindi vado su Effect, scelgo Blur, Samples a 2, Use Depth of Field e fa posso fare la stessa cosa anche per lo sfondo. Per tutti gli elementi della scena. Adesso devo solo andare nelle caratteristiche della telecamera. Vi conviene mettere prima un valore molto alto di sfocatura e poi qui andare a cercare la distanza alla quale il vostro elemento va a fuoco. Qui non funziona più premere E e cliccare perché con gli oggetti grease Pencil non funziona. Per cui potete anche però usare questo e selezionare un oggetto e quindi dire che va a fuoco l'oggetto pesce però in questo caso non potrete più cambiare questo valore di focus distance sarà sempre su questo oggetto 48 è, è quello del pesce con questo f stop a 0.5 potrei anche portarlo più giù e aumentare quindi la sfocatura degli elementi in primo piano e come detto appunto questo valore potrebbe essere tranquillamente animato quindi se il pesce è a fuoco a 48 metri potete decidere che questo valore lo voglio sull'ultimo fotogramma, premo I sull'ultimo fotogramma, e magari invece nel primo fotogramma voglio che siano a fuoco le piante davanti, ed ecco quindi che ho un'animazione della sfocatura, al primo fotogramma ho a fuoco le piante, al fotogramma 100 i sassi, al fotogramma 250 è a fuoco il pesce. Lo sfondo, come vedete, è molto fuori fuoco nel primo fotogramma, e molto poco nell'ultimo. Trovo che questa tecnica di sfocatura con delle immagini leggermente sovrapposte sia molto più carina per un disegno fatto a mano in questo modo rispetto ad altre. Adesso... Ora ho completato la scena giusto con una piccola animazione del pesce che si sposta da un punto A a un punto B e ho anche messo un noise modifier al pesce in maniera che un pochino vibri e alle alghe ho aggiunto un altro effetto l'effetto wave distortion e nel valore di fase ho fatto un'animazione anche lì dei valori in maniera che mano a mano si veda un effetto come di onda anche questo è aggiunto in post e ho messo l'effetto Wave Distortion prima del Blur in maniera che venga effettuato prima. Tutte queste cose le potete imparare guardando e seguendo il mio corso su Grease Pencil. Ecco l'animazione nella quale vediamo l'animazione anche del Depth of Field, quindi della messa a fuoco, però realizzata con questi samples molto bassi ha questo effetto particolarmente disegnato che ha, secondo me, un risultato migliore. Vi ricordo che renderizzare Grease Pencil non richiede dei valori alti di sampling. Tenete conto che può essere un effetto piuttosto pesante eh, dal punto di vista computazionale e se provo a far andare l'animazione in real time la vedo andare piuttosto piano ma mentre quando sono fuori dalla telecamera è ancora perfettamente accettabile nel momento in cui entro dentro la telecamera diventa lentissimo perché la parte difficile è il calcolo appunto del Depth of Field. Quindi per quanto sia facile da utilizzare in questo modo, perché devo animare semplicemente un valore qui di Focus Distance, richiede un certo impegno di calcolo e quindi ricordatevi che eventualmente potete sempre ottenere la stessa cosa togliendo Depth of Field ma andando a regolare a mano questi valori di Size cioè di distanza e tra l'altro appunto possono essere regolati in maniera indipendente in orizzontale e in verticale. Quindi ricordate che avete sempre la possibilità di animare manualmente questi due parametri o di semplicemente di modificarli se vi interessa un'immagine statica. Depth of Field ha questa gran comodità di collegare tutto, quindi tutti gli oggetti green pencil della scena con questa caratteristica a quell'unico valore sulla telecamera e quindi di poter avere un effetto molto facile da gestire su molteplici oggetti. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima.